Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report di ottobre, come potete vedere, c'è qualcosa di strano. Eh, il vostro affezionatissimo è in versione piatta, non solo perché ci sono alcuni problemi con le tempistiche e quindi questo escamotage mi permette di realizzare un report molto più velocemente, ma anche perché all'interno di questa puntata vi annuncerò ufficialmente un progetto che sta prendendo una rincorsa pazzesca e sta diventando molto importante all'interno della Vertical Green Productions e che ha eh, diciamo questo aspetto visivo. Di cose da raccontare ce ne sono molte, quindi senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo! Iniziamo con Tre dopo mezzanotte, il nuovo cortometraggio della Vertical Green Productions scritto e diretto dal giovane Alessio Mele che dopo una serie incredibile di vicissitudini eh, vede finalmente la luce e infatti Tre dopo mezzanotte è attualmente disponibile online nel momento in cui state guardando questo report. Evviva, evviva! Dedicherò una parte corposa del prossimo report per parlarvi di questo film, con tutti i retroscena, i backstage del caso e magari avremmo anche ospite Alessio Mele se il tempo e gli impegni lo permetteranno. Per il momento la notizia è questa. 3 dopo mezzanotte è finalmente disponibile e noi non vediamo l'ora che voi lo guardiate e che lo commentiate e ci facciate sapere che cosa ne pensate. Proseguiamo con Gardens, il progetto di videoinstallazione in collaborazione con il compositore di musica d'avanguardia Manuel Chirregato, L'Alpine Garden, che è la prima declinazione di questi eh, giardini interiori declinati in salsa space opera. Eh, e ormai a buon punto, i lavori procedono molto bene a gonfie vele. Eh, potete vedere qui alcuni estratti eh, di lavorazione come ho avuto modo di eh, raccontare sui social eh, nelle ultime settimane, ogni giardino, ogni garden eh, avrà come eh, tema di base un materiale specifico che in qualche modo eh, ricorda le tematiche eh, interiori, spirituali, eh, emotive eh, della musica di Manuel Chirregato e quindi questo Alpine Garden come potete vedere ha come tema principale eh, la lana. Ci stiamo divertendo moltissimo a immaginare un mondo interamente costituito da lana. Eh, I lavori continueranno ancora eh, per buona parte del mese di novembre e come vi ho già anticipato nello scorso report le prime date eh, di uscita dovrebbero essere entro fine anno saprò dirvi qualcosa di più preciso eh, più avanti e ribadisco appunto che su YouTube in forma gratuita verrà eh, pubblicato un trailer esteso in quanto la finalità di questi giardini è eh, quella prettamente espositiva in musei o in altri contesti appunto espositivi. Eh, vi terremo aggiornati comunque sull'andamento dei lavori. Per il momento dalla galassia dei gardens è tutto e arriviamo al piatto forte cioè quello che giustifica in qualche modo il mio essere in questa condizione francamente imbarazzante eh, due mesi fa eh, nel report di luglio mi sembra di ricordare vi dissi che due musicisti americani di new york eh, russell e robert giffen eh, mi avevano contattato per propormi in forma totalmente spontanea e gratuita una colonna sonora completa per un nuovo progetto un qualunque tipo di progetto avessi in mente un attestato di fiducia e di stima che eh, mi commosse devo dire la verità non mi feci pregare colsi la palla al balzo e da diversi mesi ormai stiamo lavorando su una colonna sonora per un progetto che al momento è stato ancora tenuto nascosto qualche settimana fa però ho trovato finalmente un eh, impianto visivo, un visual design, come si dice tecnicamente, per eh, il nuovo progetto e quindi la lavorazione sta eh, accelerando sempre di più tanto che eh, questo nuovo progetto, con tutta probabilità, eh, avrà una release date molto più vicina di quanto avessi eh, pronosticato agli inizi, anzi potrebbe addirittura eh, sopravvanzare tutti gli altri progetti attualmente in fase di lavorazione e uscire per primo. Vi saprò dire qualcosa di più preciso nel corso delle settimane e dei mesi a venire, per intanto però voglio annunciarvi come si deve questo nuovo progetto. Si tratta della trasposizione cinematografica di un romanzo molto molto vecchio datato 1884 ma che nonostante questo è assolutamente e incredibilmente attuale, nonostante l'età che porta sulle spalle, eh, si tratta di Flatland, il eh, romanzo di Edwin A. Abbott, che se ancora non avete letto vi eh, consiglio caldamente di mettere in pausa questo video e correre in una libreria a cercarlo perché è una lettura fondamentale per chiunque, è un libro che si legge in poco tempo. Non è troppo complicato, è godibilissimo e crea delle percezioni nuove sulla realtà e sul modo che abbiamo appunto di percepire la realtà che veramente non hanno eguali. Questo romanzo verrà trasposto in forma cinematografica o molto probabilmente in forma seriale durante il 2019, quindi con tutta probabilità sarà il primo progetto a essere rilasciato nel corso del prossimo anno. Non vi racconto troppo della trama, anzi non vi racconto nulla. Ripeto, andatevelo a leggere perché è qualcosa di eclatante. Ci sarà modo di approfondire e la trama e i personaggi e quant'altro nei prossimi report. Per intanto quello che mi premeva era annunciare ufficialmente il progetto Flatland, che è un progetto al quale eh, tengo molto perché è uno probabilmente dei primi romanzi che abbia acquistato e letto consapevolmente in età adulta, quindi è eh, un testo per me fondamentale su più eh, livelli. Eh, spero che eh, anche per voi possa diventare, se ancora non l'avete letto, una scoperta eh, graditissima. Nel caso invece l'abbiate letto che sia una gradita sorpresa il fatto che eh, la vertical green lo trasporti in forma visiva è un report questo un po' veloce, un po' corto, mi rendo conto eh, forse ho corso un pochetto, probabilmente perché queste due dimensioni cominciano ad andarmi un po' strette, forse anche a voi mi rendo conto anche della stupidità di questa idea, però abbiate pazienza, mi conoscete eh, portate veramente pazienza eh, il tempo di tornare alle tre dimensioni e ci vediamo eh, sui canali social che vi ricordo di eh, seguire perché insomma, è lì che si nascondono le chicche settimana dopo settimana l'appuntamento è al prossimo report nel mese di novembre in cui daremo un altro sguardo eh, all'Alpine Garden e eh, in cui probabilmente ci saranno anche novità su cose sul progetto eh, Flatland nel frattempo, come al solito, eh, visitate il sito internet www.verticalgreenproductions.com e i canali social per tutte le novità in tempo reale, eh, visitate lo store online su redbubble.com per farvi e farci un regalo che è sempre gradito e rappresenta uno sprone ad andare avanti, e eh, buona vita tridimensionale a tutti e ci vediamo il prossimo mese. Ciao!